Ciao sono Marco e mi sono inerpicato fino qui su ora tu non riesci a vedere dove sono ma mi sono arrampicato fin qui su per avere una posizione di privilegio per poter vedere questo fantastico tramonto e mentre salivo stavo facendo delle riflessioni che voglio condividere con te chissà quante volte avrai dato la colpa al destino di tutto quello che ti accade. Secondo il mio punto di vista, il destino ha senza dubbio un'influenza, spesso anche molto importante ed è determinante in determinate circostanze, come per esempio, non so, chi è vittima di un terremoto e attraverso questo perde tutto, quindi certo il destino è senza dubbio importante. Però poi mi domando, come mai al tavolo di poker, alle finali dei mondiali di poker, ci sono sempre, diciamo, una rosa di circa una decina di persone e sono sempre le stesse. Perché sono fortunate? Perché a loro il destino è stato favorevole? Io non credo. Credo piuttosto che il destino mescola le carte, poi le dà, le distribuisce e sta a noi giocarle. Il più delle volte diamo al destino la scusa diciamo la responsabilità di quello che ci accade, quando in realtà la maggior parte di quello che ci accade è sotto la nostra totale responsabilità, fatto salvo ovviamente quei casi particolari in cui ci sono persone che vengono travolte da alcune calamità naturali. Io intanto mi giro che voglio farti vedere il tramonto a che punto sta... È una cosa meravigliosa, meravigliosa. Quindi ti dicevo smettiamola di dare la colpa al destino, alla sorte, di tutto quello che ci accade, della nostra condizione attuale, del nostro modo di vivere attuale, perché siamo noi i responsabili, siamo noi le persone che ricevono le carte e che le giocano, sta tutto a noi, secondo come noi giochiamo le carte che il destino ci distribuisce. Questo era il concetto che volevo condividere con te questa sera, davanti a questo tramonto e spero che come sempre questa pillola possa tornarti utile come spero sempre che sia io mi volto che voglio vedere ancora questo fantastico tramonto e non mi resta che salutarti con un abbraccio ciao